Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash, la mia guida in italiano che vi sta portando attraverso Kanto, Yoto, Hoenn, Sinnoh, Unima, Kalos ed ora Alola A ripercorrere le avventure di Ash. Questo è il quarto giorno qui ad Alola ed Ash deve andare ora nel percorso 2 per arrivare ad Iki, mi sembra si chiami la città, e sfidare il Kahuna Hala. Detto ciò, quindi andiamoci subito. Stiamo andando proprio nel percorso 2, ora il ponte qui è riparato, prima non potevamo passarci. E andiamoci! Anzi, questo non è il percorso 2, scusatemi. È proprio il percorso per arrivare ad Iki, mi sembra si chiami la città. Questo è invece il percorso 3. Quindi, vediamo un po' cosa c'è da fare qui, a parte sfidare questo allenatore. Vi faccio vedere che la mia squadra è composta da Rowlet e Pikachu per adesso, perché non abbiamo altri Pokémon. Ah, attenzione! Questo non ci fa passare, perché non vuole che rubiamo il nettare che il suo amico sta cercando. Qui non sembrano esserci altri strumenti, quindi proseguiamo. Andiamo verso l'alto, di qui c'è uno strumento. Uh, Brutal Swing, attenzione, un'altra MT. Vediamo un poi i soliti classici tre tentativi per vedere che Pokémon si trovano qui. Dignet Formalola. che direi di provare a catturare, proprio perché è una Formalola. Anche se tecnicamente appunto non occupa un nuovo spazio nel Pokédex, quindi a livello di Living Dex, boh, conta fino a un certo punto. Poi si può dire, cioè lo posso dire, Diglett Formalola è proprio uno dei Pokémon più stronzi che potevano venire in mente, hanno preso Diglett e gli hanno messo tre ciuffi in testa, dai su. Va bene tutto però... La pigrizia ha un limite. Ok, Ratata forma Lola è già leggerissimissimissimissimissimissimamente meglio rispetto a Diglet, ma rimane comunque un altro design pigro. È letteralmente Ratata, ha cambiato di colore con un po' di pelo in più. Finito. Cioè, davvero, ragazzi, alcune forme Lola sono ridicole. Proprio a livello di quanto ci hanno messo a pensarle e a, e a, e a farle. Il nostro roulette non si evolverà mai? Terzo e ultimo tentativo qui nell'erba alta, vediamo un po' chi esce, nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di odiare Diglett di Alola insieme a me e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Odiarlo anche perché non ci fa fuggire dannato Diglett. Proseguiamo allora. Uh, qui c'è un gentiluomo, ci combatte? Uh, attenzione, sì. Il buon gentiluomo ci sfida. Lucky che va nel campo Smirgol? Oddio, se ha schizzo questo uscirà un bug, però non preoccupatevi, teoricamente non dovrebbe succedere, succedere niente. Cioè esce il bug, eccolo qua, schizzo, ma, ma non dovrebbe accadere nulla, eh. Struggle, ok. Sì, è tutto buggato nella nostra schizzo, fortunatamente non è uscito il bug. Ok, proseguiamo. Qui abbiamo un'altra parte di percorso con una campeggista. Dove sono tutti i rati, Kate? Eh, qua ci sono solo ratti che forma Lola, mi sa. Lei manda in campo Pettinil e noi abbiamo una bella beccata con il nostro Rowlet. Diciamo che si inizia a sentire la mancanza di ottenere un nuovo Pokémon, eh. Perché sono già quanti episodi, quattro episodi che siamo qui ad Alola e non abbiamo ancora ottenuto un secondo Pokémon della squadra oltre a Rowlet. Pikachu non lo conto perché vabbè, Pikachu ce lo portiamo indietro da, da sempre. Ok, vediamo un po' se si può fare qualcosa anche da quest'altra parte. Ok, non c'è nulla, forse c'è uno strumento invisibile, ma lascerò a voi il piacere di trovarlo. No one is going to stop me, nessuno mi fermerà, attenzione. Questo campeggista, Joshua, è incazzatissimo con la vita. E effettivamente Rowlet contro Growlit non conviene molto. Cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro buon Pikachu. Lear, ok Vai, tiriamolo giù con un bel Thunder Punch Perfetto, nessuno l'avrebbe fermato ma non ha fatto i conti con un Pikachu a livello 70 nel primo percorso Allora, andiamo qui e vediamo cosa c'è da questa parte Oddio, bello, un Cutiefly Ecco, questo è carino come Pokémon Bellino lì, fa il suo È evidentemente ispirato ad un colibrì. Molto molto carino un colibri mischiato con, uh, con un insetto, diciamo. Eh. Però se vi, se vi cercate le immagini dei colibri vedrete che è molto simile a Cutie Fly Bly Pokemon. Eccolo qui. E raulet continua a volersi evolvere, ma non ti evolverai mai. Allora, da questa parte. Oh, siamo arrivati a ricky Town. Ok, quindi eh, continuiamo ad esplorare prima il percorso 3. E completiamolo al 100%. Vai, questo si sta preparando per la sfida dell'isola, la prova dell'isola. Il trial, cosa che molto probabilmente faremo anche noi. Allora, fogli ramo su Psyduck, che non muore. Complimenti a Psyduck per la difesa. Andiamo allora, poi di Shadow Snake. Perfetto. Qui c'è uno strumento, intanto Rotom Dex che è bugatissimo. Prendiamo lo strumento, Shark okay, Beko, che è becca becco affilato. Uh, it's always a bonus to feel bonded to your team. Grazie. Questo ci dà una suit bella, che dovrebbe essere una conchinella, credo. Calmanella forse, non conchinella. I can't slow down, it goes against my nature. Ok, va bene. E siamo tornati qui, perfetto, abbiamo fatto il giro. Quindi di fatto abbiamo completato il percorso, manca solo di andare qui sopra ad affrontare questo avventuriero. So someone finally made the trip up here. Ok, finalmente qualcuno è arrivato fin quassù e siamo esattamente noi ad essere arrivati fin quassù. Lui manda in campo Rockraft. tecnicamente dovrebbe essere il prossimo Pokémon di Ash, vero? Rockraft. Sto ardentemente aspettando di poterlo usare. Slowpoke, lasciamo Rowlet. E andiamo ancora di Razor Leaf. Perfetto. È senza fiato, eh, mi spiace. Qui abbiamo una red card. A ah, cosa servono? E una nest ball Scusatemi un secondo, vado a vedere a cosa serve la red card. Perché non penso che io l'abbia mai trovata. L'attaccante è rimosso dalla battaglia. Come scusa? Wendy Holder is trap by a foe? Le attacca removed from the battle, cioè lo, lo obbliga a sostituire il Pokémon. Ok, è un cartellino rosso, letteralmente, perché giustamente. Il cartellino rosso viene espulso. Allora, strumentino in questi. così qui no. Peccato che il Rotom sia così buggato. Siamo arrivati però a diki, quindi andiamo a curarci Pokémon. Ecco fatto. Salve. Perfetto, lui spera di parlare presto ad Hala, Anche noi dovremmo andare a parlare ad Ala. Nel frattempo, però, lasciamo giù il nostro Cutie Fly 742. Prendiamogli anche il miele. Quindi, 742 andrai qui. Mentre i vari Diglet e Ratata di Alola, abbiamo detto che li avremmo messi un po' più avanti. Sì, tutti i Pokémon di Alola li mettiamo qui in questo, in questo box. E prima o poi li sistemeremo a dovere. Ora iniziamo ad esplorare Keytown. Salve, avventuriero! Attenzione, vorrebbe far insegnarci Drain Punch, però nessuno può impararlo. Tu cosa vuoi? Hala è il Kaguna di questa isola. Puoi chiedergli di sfidarlo solo dopo aver sconfitto almeno una, una prova appunto delle isole. Salve! Ah, suo marito viene da Hoenn. Dice che le palestre sono meglio delle prove dell'isola. E io sono assolutamente d'accordo. Sì, sì. Le palestre sono molto meglio di queste prove dell'isola. Ci hanno provato a variare un po'. Ma fanno cagare le prove dell'isola, dai. Diciamocelo tranquillamente. Fanno abbastanza cacare. A questo punto, tenete le palestre via. Ok, il posto dove ringraziare i Pokémon. Questa ci dà una Stardust se ci parlate. Quindi fatelo. Qui non possiamo interagire, però. Nope. E questa magari non sia la casa del Ka'una? Sì, eccolo qui. Il Kaguna Hala. Eccolo qua. Benvenuto a Dicky Town Glacial. Quindi vorresti affrontare le prove delle isole ad Alola? E quello è uno Z-Ring sul tuo polso? Eh, sì, sembra molto familiare. Ma deve essere... Deve essere quello che Tapu Coco ha rubato da me? Attenzione, non preoccuparti, puoi tenerlo. Se il nostro guardiano vede il potenziale in te, non vedo ragione, per, non vedo motivo per riprendermelo indietro. Al give the guard the okay to let you challenge the your first trial. Ok, perfetto, darà la guardia all'ok okay per farci passare e sfidare la prima prova dell'isola. La troverai sul percorso 2. E dopo aver parlato con il Kahuna, il sistema di teletrasporto dell'isola dovrebbe essere attivo, quindi non dobbiamo tornare indietro a piedi, fortunatamente. Ma possiamo teletrasportarci direttamente da Hawali Eccoci qui. E possiamo andare nel percorso 2. qui Sopra. E eccoci qua. Percorso 2. Classici tre tentativi per vedere che Pokémon selvatici si trovano qui. Se troviamo dei Pokémon selvatici nuovi. Butterfree direi che è tutto o meno che un Pokémon selvatico nuovo, che dite, eh. Letteralmente uno dei primi 10 Pokémon che si trovano a livello di linea evolutiva in tutta la storia Pokémon. Allora, Rattata e infine vediamo un altro Pokémon. Ancora ratata di Alola. Peccato, peccato, fuga allora. Niente Pokémon nuovi. Altro allenatore però, Halt. Attenzione, questo ci impedisce di proseguire, eh? Questo Pokémon Ranger Caleb. Ma ne capo Spiro? Mm, contro Rowlet Spiro non conviene molto, ma andiamo Pikachu. Tra l'altro Rowlet sta prendendo una marea di punti esperienza perché giustamente combatte solo lui. Godo che si è paralizzato, anche se non sarebbe servito comunque a niente. Fa pure colpo critico, sto infame. 5 eh? colpi e colpo critico, lì elettropoccola e mandiamolo a casa. Perfetto, impressionante, assolutamente sì. Allora, da questa parte cosa c'è? Vediamo un po'. Altro Pokémon selvatico. Oh, sì, un Pokémon nuovo win pod. Prendiamolo. Prendiamolo prendiamolo subito, Quick Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ottimo, ho preso 45 punti esperienza. E Turntail Pokémon pod Coleottero acquatico. Coleotter acqua, anzi. Qui troviamo un power jam un altro MT. E un'allenatrice. Ok, la, la prova dell'isola è più avanti, immagino sia quella caverna di allora. Ashley che va nel campo Cotton E. E noi con Rowlet andremo di beccata. Cioè un PS ci ha tolto quell'attacco, letteralmente un PS. E mi spiace Cotton E non può fare assolutamente niente contro di noi. Rowlet sale al livello 21, vorremmo imparare Plak. Cos'è esattamente Plak? Mm, ok, quello che mangia anche che la bacca. Beh, facciamolo al posto di beccata, che comunque toglie di più. Rowlet non si può evolvere. E andiamo a vedere cosa c'è qui sopra prima. Allora, allenatore, prendiamolo. Il mio Butterfree non perde mai. Ti è andata male che il mio Rowlet abbia appena imparato Plak? Eh, ti è andata proprio male. Vai, pluck. Psicoraggio, niente male. E anche Shadow Snake. Perfetto. Mi spiace per il tuo Butterfree che non perdeva mai, ma è andata così. Butterfree. Eh, mi spiace. Qui troviamo una Stardust. Un'altra. Rispetto a quella che ci hanno già dato. Poi qui volendo potremmo pescare, eh. I'm getting ready for the trial, ok, questa si sta allenando per la sfida dell'isola. Comunque apprezzo il fatto di aver messo dei dialoghi uh, specifici per questa parte, anche se molti, cioè, più che altro specifici per la regione, perché immagino che poi anche negli altri percorsi troveremo la gente che dice I'm getting ready for the trial e tutte queste cose qui che abbiamo già sentito qui. Però perlomeno hanno differenziato un minimo i dialoghi degli allenatori tra le varie regioni. Cioè da nessuna parte, c'è il tizio che dice mi sto allenando per la, per la sfida, perché solo qui ci sono le trial. E avrebbero comunque potuto lasciare dei dialoghi generici anche qui, nessuno glielo vietava. Profumino, Pluck. E anche Cutie Fly, qua giù. Sono pronta? Forse non proprio. Nest Ball! Perfetto, usciamo da questo gigantesco appezzamento di erba alta. Un altro charge bug. Ne abbiamo già catturato uno. Ok, vediamo di non beccare troppa erba alta. Sono dei percorsi molto ampi questi di Alola, come vedete: eh? molto, molto ampi. Qui troviamo un altro strumento che andiamo a prendere subito: Bidrill. Fuga. Preso, super superpozione. Ottimo. E andiamo ad esplorare l'ultima parte del percorso da questa parte. Prima di andare proprio a sfidare la prova dell'isola. Fuga. Allora, vediamo se da questa parte c'è qualcosa da prendere, qualche strumento. Sì, c'è appunto un'allenatrice. E giustamente la maggior parte dei percorsi di Alola sono circondati dal mare. Siamo in un arcipelago dopo tutto. Gastly, che si prenderà una Shadow Sneak in faccia. Super efficace. Non muore però, peccato, e ci infligge ipnose. Andiamo quindi a tirare una fulial sul nostro Rowlet. Non voglio star qui a perdere troppo tempo e troppi turni. ed infine Shadow Snake di nuovo. 22 per Rowlet. Mi striva, lasciamo Rowlet. E andiamo di Pluck. Ok, sgomento e ci ha fatto tentennare. Sgomento di nuovo. Questa volta non ci fa tentennare. Andiamo di Shadow Sneak. Ok, gli togliamo più o meno uguale. Quindi andiamo di Shadow Sneak ancora. Così annulliamo il rischio di tentennare. Perfetto, abbiamo battuto anche Crystal. O come direbbero i giapponesi, Crystal. Uh. Allora, Next Ball. A questo punto proviamo a pescare qui. Andiamo con l'amo vecchio. Perché se non sbaglio potrebbe uscire un Pokémon nuovo. Quindi facciamo i classici tre tentativi per vedere se salta fuori quel Pokémon. Eccolo qui, salta subito fuori. Marini. O oh, Marini, non so esattamente come si pronuncia questo Pokémon. Marini, probabilmente. Quick Ball. Perfetto, e abbiamo preso anche Marini. Carino come Pokémon questo, eh? Brutal Star Pokémon. Carino prendere il, appunto l'idea dalle stelle marine che in realtà sono molto meno pucciose di quanto immaginate, eh? <ride> Verdant Cavern. Entriamo. Ok, questo è il luogo della trial e ci sono i Pokémon selvatici all'interno. Uno Yangoose che non avevamo ancora catturato, quindi andiamo subito a prendere questo Yangoose. Ecco qua. Perfetto. Il Pokémon Donald Trump, letteralmente. E qui abbiamo Gum Shoes, quindi il Pokémon dominante della prima isola è proprio Goom E fortunatamente ne troviamo uno che è selvatico, quindi se riusciamo a catturarlo con una Velox Ball... Avremo subito la prima linea evolutiva completa di Alola. Oh, cattura critica, si gode. Ed è proprio la linea evolutiva di Ronald Trump. Fantastico. Perfetto. Stakeout Pokémon. A questo punto fatemi dare una pozioncina al nostro roulette perché sarà colui che affronterà. Ecco fatto. Goom shoes. E affrontiamolo. Andiamo con Rowlet e Pikachu, perfetto, in due possiamo con due Pokémon. Allora, abbiamo già vinto. Bella la musica che parte, carina. Ah, perché sono in due, sì, è vero, perché il Pokémon dominante, questo non lo ricordo, da ultra, solo ultraluna, chiama come alleati altri Pokémon della sua stessa linea evolutiva. O comunque del suo stesso tipo. Allora, io andrei di doppio focus su Yangus. Ecco fatto Vabbè tanto un attacco di Pikachu sarebbe morto comunque Quindi Yangus lo tiriamo via E ci concentriamo poi su Gamshoes Che riduce la... Ah continua a richiamare Pokémon Ok continua a chiamare Pokémon lui Andiamo di Foglie lama. allora e di Brick Break Disintegriamolo in questo modo <ride> Addio Gamshoes Ora che è rimasto solo il suo alleato cosa fa? Niente, continua a combattere il suo alleato. Andiamo ancora di Foglie Lama e di Nazol, tanto basta comunque. Ecco fatto, abbiamo sconfitto il Pokémon dominante Gumshoes. Shoes, che giustamente non dice nulla. E abbiamo ottenuto il Normalium Z. Bel lavoro, ora torniamo ad Ala, dice il Rotomdex. Ok, torniamoci, no, se riusciamo a non incontrare nessun Pokémon selvatico, forse dopo aver affrontato la prova non ci sono più Pokémon selvatici, e c'è Kukui, ehi cugino, ho sentito che hai affrontato e sconfitto la prima sfida, what did you get for it? Che cosa hai ottenuto come ricompensa? Un Normanium Z, eh? con quello puoi finalmente usare le mosse Z, i tuoi Pokémon possono usare le potentissime mosse Z ora. Ma puoi usarle solo una volta in una lotta, appunto. Ogni cristallo ha uno specifico. è specifico in nel... quello in cui fa. Eh, quello che hai ottenuto trasformerà ogni mossa di tipo normale in un potentissimo attacco. Peccato che i miei Pokémon non abbiano nessuna mossa di tipo normale. Ok, a questo punto torniamo ad. Ala. Torniamo da Hala perché lo dovremmo affrontare. Torniamo quindi ad Ala. Cioè da Ala di nuovo. Ho <ride> sbagliato ancora a pronunciare. Perché Hala mi sembra tanto un posto. Si chiamano in maniera simile Hawoli, Ala. Curiamo i nostri Pokémon e ci teletrasportiamo ad iki iki Town. Ecco fatto. Ora... Possiamo andare ad affrontare Hala. È lui stesso che ci ha detto che avremmo potuto affrontarlo dopo aver completato la nostra prima sfida. Congratulazioni nell'aver sconfitto il primo dominante. Ora hai il diritto di affrontarmi in, una grand... in un grand trial, in una sfida suprema, mi sembra di essere tradotto in italiano. Credo sfida suprema. Spero che tu sia pronto a combattere. Assolutamente sì. Rowlet Pikachu, vai. Ok, credo sia la stessa musica di prima. Forse leggermente cambiata. E lui ma nel campo Crab Roller. Io userò Pluck perché Crab Roller è di tipo lotta. E infatti si è preso un danno atroce. E poi andiamo di Shadow Snake. Critico Litt addirittura. E il primo Pokémon del Kahuna Hala è stato disintegrato. Dove ora toccato Ariyama ah, Andiamo di Pluck di nuovo Ok c'è usato Bruciapelo Ci farà tentennare va bene Uh Belly Drum Ora è andato a più 6 di attacco Se ci tocca siamo morti Fortunatamente con un altro colpo critico Abbiamo disintegrato l'Ariyama E vorrebbe imparare Nasty Plot Vediamo un po' Cosa fa esattamente Aumenta di molto l'attacco speciale Di Rowlet Mm. Beh il al posto di leafage Tanto abbiamo già folli e lama Potrebbe comunque tornare utile Prima o poi oh, Davvero ben fatto Mi spiace Rowlet, non ti puoi evolvere Che ragazzo fantastico Prenditi questo come, come riconoscimento appunto Come ricompensa Un fighting Ah, sembra che Tapu Koko abbia un'opinione differente Prendi questa invece e ci da un Electrium Z, beh giustamente per Pikachu. Puoi, puoi appunto usare delle mosse di tipo elettro potentissime. Ora torniamo indietro ed informiamo il professore appunto della sua vittoria, assolutamente Rotomdex. Certo che seguire gli ordini di Rotomdex è un po' bruttino, posso dirlo, è un po' svilente, cioè vai di qua, vai di là, vai su, vai giù, vai dal professore, torna da Kauna, vai da Ala, vai a Diki, cioè un po' palloso, dai, diciamoci la verità. Allora, prima di andare dal professor Kukui e finire quindi questo episodio, sistemiamo un attimo i pokémon nuovi che abbiamo preso, quindi winpod 767 quindi 6 6 6 6 6 6, 6, 6, 6, 6. Allora, 5662, 6867 qua e Marani merini boh, più o meno 747, quindi sei esattamente qui. Poi Yangus e Gumshoes. 734, quindi 26, 32, 33, 34. E la tua evoluzione, Gumshoes. Ecco fatto. Così facendo iniziamo a popolare un po' di più il nostro Living index di Alola. Ora possiamo tornare ad Hawaii e farci la scampagnata indietro per arrivare di nuovo dal, nel laboratorio del professore. Cioè, vedete, tutte queste parti qua di andare, tornare, andare, tornare, rendono a Lola per adesso la regione più noiosetta. Seppur dovrebbe essere quella più varia per le prove dell'isola, per tutte queste cose qui, per il modo in cui viene affrontato, ovvero andando a giorni, questo qua è la fine del quarto giorno adesso, dovrebbe essere la più varia in realtà. Mm, non è così, cioè abbastanza noiosetta per adesso, però vediamo se si evolve mm, Credo che tu, immagino che tu abbia vinto Bel lavoro, cugino Sapevo che avresti potuto farcela Rockcraft è stato Has been excited ever since you left I think it wants to join your team I'd be fine letting the little guy go with you Ok, Rockcraft vuole unirsi al nostro team domani è un altro giorno comunque assicurati di riposare perfetto quindi andremo a riposare rockcraft è dei nostri no non è ancora dei nostri rockcraft vieni qui ok lo prendiamo ora perfetto eccolo qua no non voglio dare il soprannome diamo un'occhiata al nostro rockcraft samarie allora natura gentile Aumenta la difesa speciale, diminuisce la difesa, vabbè è natura un po' del cavolo, però possiamo come sempre modificarli graziamente. A ah, uh, haul dovrebbe essere buato. Azione, Morso e Rock Throw, che dovrebbe essere sassata, credo. Sì, questa dovrebbe essere sassata. Ok, delle mosse un po' così. Morso è buona, le altre più o meno le toglieremo tutte. Però abbiamo ora anche il nostro Rockraft che ovviamente verrà messo davanti. Per iniziare ad essere allenato, e finalmente abbiamo perlomeno due Pokémon di Alola. Detto ciò, quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo episodio della prima sfida di Ash contro Gums, quindi il Pokémon dominante, contro il Kakuna Hala, e quindi la prima sfida suprema, appunto delle isole. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!